Ok, allora buongiorno a tutti. Eh, iniziamo oggi il penultimo macro argomento del corso, che è quello relativo ai grafi, poi l'ultimo sarà relativo alle simulazioni di eventi, eh, che ovviamente si intraccerà con, con gli altri diciamo, argomenti che abbiamo visto, che erano quelli sulla, sulla gestione dei dati, database e sugli algoritmi e sulla ricorsione. Eh, allora io eh, vorrei spendere qualche minuto all'inizio giusto per rinfrescare un po' la memoria di che cosa sono i grafici è un argomento che avete già visto eh, nel corso di ricerca operativa in modo molto più approfondito eh, ma magari da un punto di vista anche più teorico no? mentre io qua vorrei dare qualche rinfrescare qualche definizione che più o meno sappiamo già ma più che altro per allinearci sulla terminologia e poi passeremo subito Diciamo così, eh, subito dopo, a, ad analizzare invece una libreria Java che è quella che utilizzeremo proprio per gestire questa struttura dati eh, diciamo così più complessa che è quella dei grafi. I um, grafi sono un'entità matematica no? um, che è, sono composti diciamo così, da insiemi di punti e connessioni punti o nodi o vertici e connessioni tra questi punti o nodi o vertici eh, che chiamiamo archi, no? eh, in eh, terminologia, siamo così corretta, in, in inglese normalmente si trova vertici e edge oppure arc a volte eh, sono no? leggermente, qu eh, quasi sinonimi questi due modi diversi di, di indicare le connessioni tra i, tra i vertici o i nodi di un, di un grafo. La differenza di terminologia deriva dal fatto che i grafi hanno applicazioni in molti domini, in molti diciamo, domini applicativi, che vengono usati per modellare problemi di tipo diverso, quindi ciascun tipologia di problema a volte si porta dietro no, la sua terminologia. Um, in italiano, o meglio lavorando un po' in italiano e un po' in inglese, dobbiamo fare attenzione a non confondere i termini, né? perché ovviamente hanno fatto il possibile per complicarci la vita, eh, quando parliamo in inglese di graph in realtà possiamo voler dire tre cose il grafico di una funzione che noi in italiano tendiamo a chiamare grafico no? quello che c'è in alto a sinistra il grafo come oggetto matematico oppure il grafico diciamo così come un grafico a torta, un grafico a barre eccetera eccetera no? un business chart che più correttamente in inglese si dovrebbe chiamare chart anziché graph, è più specifico come termine ma in realtà molti lo chiamano anche graph, quindi attenzione che la parola graph è di per sé ambigua, noi non confondiamoci tra quello che è un grafo, in italiano grafo è una parola che non esiste altrimenti quindi non ci, non ci crea particolari problemi, è solo riferibile all'oggetto eh, matematico e non al grafico di funzione e non al grafico diciamo così, a barre o colorato diversamente. Eh, sapete probabilmente l'aneddoto per cui, diciamo così, nacque per la prima volta eh, la teoria dei grafi, no? eh, la teoria dei grafi in realtà è nata negli eh, cioè anni 30, ma se ne parlava già o perlomeno i problemi che poi si sono potuti risolvere con la teoria dei grafi risalgono quasi eh, 200 anni prima, no? eh, perché eh, diciamo così, ehm, sono problemi che saltano fuori diciamo, molto frequentemente nelle problematiche... No? quotidiane, adesso per carità l'aneddoto fa riferimento a una città eh, di Königsberg in cui c'era una persona, come diciamo così, il, il, il classico indovinello da salotto era se fosse possibile attraversare in un'unica passeggiata tutti i ponti della città senza passare due volte dallo stesso ponte. No? Quindi quel classico rompicapo da, eh, da chiacchierata di fronte a, non so se il o, il o altro o altre bevande in quell'epoca, in, quell in quella città, ehm, ma non, ave, non esistevano no? all'epoca eh, gli strumenti matematici per poterlo trattare, quindi alla fine potevi provare, ragionarci, eccetera, eh, ma una soluzione generale eh, non arrivò appunto fino a questa domanda molto semplice, no? la cui risposta era no, eh, che adesso siamo in grado di, di, di dimostrare. Facilmente, diciamo così, la risposta matematica formale non, non arrivò se non 200 anni dopo, appunto, con la teoria dei grafi di cui Eulero fu uno dei fondatori principali. Ma al di, al di là della diciamo così, eh, quando poi questa teoria dei grafi fu formulata, in realtà si vide che era in grado di essere adattata no, a modellare molti tipi di problemi. E questo, questa versatilità eh, dei grafi alla fine. ha è stata la causa di delle molte sfumature no? che questa struttura dati può assumere. Quindi quando parliamo di grafo in realtà dobbiamo specificare qualcosa in più. No? Eh, ad esempio, eh, si, si parla, quando si parla di grafo normalmente si intende un grafo semplice. Un grafo semplice che cos'è? Un grafo tra cui tra ogni coppia di vertici può esistere un arco, può non esistere un arco, ma se esiste, ne esiste uno solo. Ecco, la maggior parte dei grafi sono tendono a essere semplici, in realtà potrebbe, nulla vieterebbe di avere tra una determinata coppia di vertici due archi diversi che li collegano, in questo caso parleremo di multigrafo, un grafo in cui ci possono essere connessioni multipliche tra, tra, tra, copie, tra qualunque coppia di vertici ben definita, così come può essere permesso o non permesso che un arco colleghi un vertice con se stesso. Queste sono tutte sottotipologie diverse di grafi, in questo caso a volte si parla di pseudografo ma questa terminologia anche non è assolutamente diciamo così, rigida, eh, dipende dalle fonti, in cui, dai libri in cui andate a guardare. Eh, quindi questi costrutti, ad esempio il grafo di destra o il grafo di sotto, possono essere permessi o possono essere vietati a seconda del tipo di problema che vogliamo rappresentare. No? Quindi, una, e tra l'altro poi si portano dietro tutti se vogliamo, i teoremi che ci sono dietro, la, la, la matematica che funziona in modo diverso no, a seconda dei casi. Quindi per dire che il grafo è un termine molto ampio no, che al suo interno comprende varie variazioni, ad esempio gli archi che collegano i vertici possono essere archi orientati, quindi con una freccia, con una direzione da un vertice di partenza a un vertice di arrivo, oppure non orientati, quindi semplicemente collegano due vertici, ma non esiste una direzione di questo collegamento. E qui di nuovo sono due tipologie di grafi leggermente diversi, con comportamenti leggermente diversi, che possono essere usati a seconda più adatti a seconda del tipo di problema no? che dobbiamo rappresentare. E così come il grafo non è semplicemente spesso un oggetto totalmente astratto in cui ho dei vertici che sono, diciamo così, dei punti e degli archi che sono delle linee oppure delle coppie di punti che vengono messi in associazione ma spesso noi vogliamo rappresentare dell'informazione associata a questi vertici a questi archi cioè l'esempio che faremo dopo in cui prenderemo un grafo ferroviario ebbene, un grafo ferroviario le, i nodi, i vertici sono le stazioni e quindi questa stazione ci interessa sapere magari il nome o magari la posizione geografica, no? eh, e quindi abbiamo delle informazioni associate ai vertici, potremmo avere delle informazioni associate agli archi, magari un arco che collega due stazioni è un tratto di linea ferroviaria di cui ci interessa, magari a che velocità viene percorso dai treni, oppure quali sono le linee che la attraversano, no? eh, in questo caso si parla di grafi etichettati in qualche modo, cioè un'etichetta è un'informazione che noi aggiungiamo al vertice oppure aggiungiamo all'arco. In questa slide sono semplicemente rappresentati con dei numeri, ma in realtà queste etichette potrebbero essere qualunque tipo di informazione, ragionando in Java potrebbero essere qualunque tipo di oggetto che noi agganciamo a ogni singolo vertice e o a ogni singolo arco. Poi per carità ci sono varie varianti per cui a volte si parla di grafi colorati quando queste etichette in realtà rappresentano delle, delle classi, cioè un insieme finito di possibili valori, no? eh, tra cui ad esempio era molto famosa diciamo, il famoso teorema dei quattro colori che dice che in qualunque cartina geografica è possibile colorarla co eh, con quattro colori solamente senza avere due stati adiacenti che, fossero, che siano dello stesso colore mentre invece con tre colori non è possibile, qui si parla di colori in generale sulla cartina geografica che sono facili da capire ma più in astratto i grafi colorati in cui ci sono archi o, cioè di vertici o archi, diciamo, che in gergo diciamo colorati in realtà significa che possono appartenere a casistiche diverse, no? eh, a categorie o classi diverse. No? Anche qui ad esempio nel caso del, eh, del nostro grafo ferroviario potremmo avere le stazioni che, so, che sono aperte anche nei festivi e le altre no, e quindi a questo punto sono informazioni che dividono no, i vertici in categorie diverse. Ok. Um, dal punto di vista formale noi rappresentiamo e questa non è solamente una definizione matematica ma ce la ritroveremo pari pari quando passeremo alla libreria Java, eh, un grafo lo rappresentiamo attraverso un insieme di vertici insieme in senso matematico, un set di oggetti astratti che chiamiamo vertici e questo insieme lo chiamiamo V e un insieme di archi e un arco, direbbe un matematico, è una relazione binaria tra i vertici c'è un sottoinsieme del prodotto cartesiano dei vertici, in altri termini, un insieme di coppie di elementi, i quali elementi sono vertici. Okay? Quindi quello che noi disegniamo con delle frecce, con degli archi, in realtà lo possiamo rappresentare matematicamente come la coppia di vertici di partenza e vertici d'arrivo no? di questo arco, nel caso in cui sia orientato, se invece un grafo, il grafo non è orientato, non c'è un vertice di partenza e un vertice di arrivo, ci sono semplicemente due vertici che partecipano a questa copia, a questa relazione. No? Quindi dal punto di vista matematico semplicemente è definito da due insiemi, un insieme di vertici e un insieme di archi. E vedremo che anche in Java lo rappresenteremo eh, esattamente così. No? Non saranno solo insiemi, saranno strutture dati un, un pochino più ricche, però ci abituiamo a vedere questo grafo disegnato così, questo è un grafo ehm, semplice orientato, eh? grafo semplice con dei, dei, ehm, dei, dei self-loop, in inglese, in italiano li chiamano dei cappi, no, un cappio come quello del nodo scorsoio, ehm, che, che possono collegare un vertice con se stesso. E questo lo rappresentiamo, secondo quella definizione, attraverso l'insieme dei vertici che in questo caso hanno un nome che corrisponde a un numero intero da 1 a 6, è un insieme di coppie ordinate di vertici. Quindi noi abbiamo la coppia, questo è un insieme che contiene su interno degli elementi che sono coppie, ad esempio la coppia 1-2 rappresenta questo arco qui, chiaramente, da 1 a 2. Tra 4 e 5 abbiamo due coppie, la coppia 4-5, che rappresenta l'arco, diciamo, che va da 4 verso 5, orientato verso 5, e la coppia 5-4, che invece rappresenta l'arco inverso che è un arco distinto, no? sono due archi diversi, uno 4-5 e l'altro 5-4, che casualmente in questo caso rappresentano, collegano gli stessi vertici ma in un ordine diverso. Se invece, e questo è il caso se vogliamo, più semplice no? da trattare, cioè una coppia, matematicamente è una coppia ordinata, cioè la coppia 5-4 e la coppia 4-5 sono due coppie diciamo, distinte, sono due valori distinti, due no? insiemi di coordinate distinte. Il caso particolare è quello invece del grafo non orientato, eh, che purtroppo non ha un nome, nel senso che parliamo di grafo orientato oppure grafo non orientato per differenza, col non non ha un nome suo, ehm, in cui la differenza è che non è possibile identificare o definire una direzione negli archi collegati, negli archi che collegano i vertici. E quindi ad esempio non possiamo dire l'arco che va da 1 a 2, oppure l'arco che va da 2 a 1, in realtà è lo stesso concetto, lo esprimeremo dicendo l'arco che collega oppure incide no? sui vertici 1 e 2, matematicamente lo rappresentiamo più facilmente con un insieme piuttosto che con una coppia, perché in un insieme per sua natura gli elementi di un insieme non sono ordinati, no? l'importante è solo sapere quali sono gli elementi di un insieme di due, chiaramente forzatamente di due elementi, Uh, quali sono questi elementi che sono contenuti. Ecco, se lo rappresentiamo come insieme è chiaro che l'insieme 1 2 e l'insieme 2 1 sono lo stesso insieme perché contengono l'elemento 1 e l'elemento 2. Mm. Mm. E quindi è cioè, po' diversa, diciamo così la rappresentazione, nel caso del grafo orientato abbiamo coppie ordinate di valori, nel caso di un grafo non orientato abbiamo degli archi che sono rappresentati da degli insiemi di due elementi, no? In Certo senso cioè, questi elementi chiaramente sono pescati dall'insieme più ampio dei vertici. Dobbiamo solo abituarci insomma, a questa differenza della presentazione il disegno sembra simile ma poi la presentazione interna chiaramente dovrà essere diversa e parliamo in questo caso non di arco che collega due, un vertice di partenza a un vertice di arrivo come prima ma scusate, ho fatto così con le slide ehm, non parleremo di arco che collega un vertice di partenza a un vertice di arrivo qui non c'è partenza e arrivo parleremo in generale di adiacenza o incidenza quindi diciamo che questo arco è adiacente a questi due vertici, diciamo anche che questi due vertici sono adiacenti tra di loro, cioè c'è un arco che li collega, o che questo arco è incidente sul vertice 1, e quindi ad esempio sul vertice 5 sono incidenti due archi, useremo questi termini che sono diciamo così, privi di una connotazione direzionale. E questa è la struttura dei dati di base e quali caratteristiche ha? Eh, qui faccio un po' una carrellata di definizioni che poi ritroveremo per fortuna tali e quali nella libreria, no? per cui chi ha costruito la libreria JGraphT che utilizzeremo di fatto ha, eh, ha avuto abbastanza attenzione no? a usare un insieme di nomi, di definizioni abbastanza coerenti con quelle che sono le definizioni sui grafi che trovate sul sito Wolfram Alpha che probabilmente conoscete che non solo ci permette di risolvere l'equazione, ma anche tutta una serie di definizioni sugli oggetti matematici. Ah, quindi queste definizioni che le vediamo dal punto di vista matematico ce le ritroviamo esattamente poi nei nomi dei metodi che avremo più tardi. Um, ogni vertice può avere un numero di archi incidenti diversi. Ad esempio questo vertice ha quattro archi incidenti. Allora chiamiamo grado il numero di archi che incidono su un determinato vertice. Se poi il grafo invece fosse orientato, occorre distinguere tra, i vertici uscenti, scusate, tra gli archi uscenti da un determinato vertice rispetto agli archi entranti in quel determinato vertice. E quindi la nozione di grado si splitta, si divide in due sotto nozioni che sono il grado in uscita, l'out degree, gli archi uscenti, e l'in degree che invece sono il numero di archi entranti. Questo ci, ci dà idea di quanto un determinato vertice è collegato agli altri. Può benissimo darsi che un vertice sia isolato, cioè abbia grado zero. Mm? Questo parla delle connessioni dirette di un vertice con gli altri suoi vertici. Quindi quali sono gli archi totali, il grado, oppure entranti o uscenti in questo specifico vertice. Vabbè, qui c'è un esempio banale che fa vedere per ogni vertice quant'è ehm, il, ehm, il suo grado. Grado che non è definito perfettamente ad esempio nel caso in cui il, il grafo abbia dei cicli no? ad esempio questo 2 eh, quanti archi entranti ha? ha eh, un, un arco entrante sicuramente da 1 e poi eventualmente avrebbe quest'altro arco entrante però lo conto o non lo conto visto che alla fine parto dallo stesso vertice di partenza eh. e qui ho messo uno oppure perché di nuovo a seconda dei casi, a seconda delle applicazioni ha senso contarlo oppure non ha, senso, ha senso non contarlo No, nella nostra libreria verrebbe contato, quindi diremmo che questo, ehm, ar questo vertice qua ha un grado totale pari a, a 5, 1, 2, 3, 4, 5, perché la somma di un grado in ingresso pari a 2 e un grado in uscita pari a 3. Esco da qua, esco da qua, esco da qua, no? che è una cosa un po' strana perché questi due non si annullano ma si sommano. Ma per fortuna i casi di questo genere sono rari, altrimenti la definizione è molto semplice. Nei grafi orientati possono esserci, ad esempio vertici come questi, che hanno un indigree pari a zero, cioè non c'è nulla che ci arriva, sono dei nodi che, da cui si può solo partire ma non arrivare, se vogliamo usare una, una metafora di tipo trasportistico. No? Così come possono esserci dei, dei, dei nodi, in questo caso anche lui è di genere, poverino, che hanno solamente archi entranti ma non hanno archi uscenti. È chiaro che muoversi, se intendiamo movimenti, no? in un grafo di questo genere non è del tutto comodo perché ad esempio questi due vertici qui sono diciamo così, eh, penalizzati, isolati in un certo senso. Ecco, quando parliamo di muoversi o spostarsi su un grafo, cosa significa? Significa partire da un vertice e toccare un insieme di altri vertici successivi seguendo ovviamente solamente gli archi permessi, non saltando da un vertice all'altro caso, ma solamente usando i vertici. E questa nozione viene catturata dalla definizione di cammino, cioè un cammino su un grafo è una sequenza di vertici, tali che, sequenza o quindi ordinata, tale che per ogni coppia di vertici adiacenti in questa sequenza esista un arco, esista almeno un arco che li collega. Mm? Um, parliamo di, di cammino semplice se i vertici non sono ripetuti. Cioè, se in questo cammino che io faccio non passo mai due volte allo stesso vertice, altrimenti potrei avere dei cammini non semplici se eh, invece questo cammino passasse più volte dei vertici. Quindi, un, lo cammino lo posso rappresentare da un insieme di vertici che tocco oppure da un insieme di archi che attraverso eventualmente, no? sono informazioni abbastanza complementari, tranne nel caso dei multigrafi in cui invece non è. Non è, eh, non è univoco definire un cammino conoscendo solo i vertici, devo contere, sapere esattamente gli archi che, che sto attraversando. Eh, quindi vuol dire che due vertici, un vertice di partenza V1 e un vertice di arrivo V con N potrebbero non essere direttamente collegati da un arco, ma V con N potrebbe essere comunque raggiungibile da V con 1, attraverso una sequenza, un cammino composto da una sequenza di vertici, no? quindi estendiamo quella che è l'adiacenza diretta, quindi un vertice e i suoi vicini immediati, direttamente collegati, lo estendiamo a un concetto di raggiungibilità, cioè ci posso arrivare facendo un cammino più lungo, più lungo di un arco, di un arco no? e quindi faremo poi attenzione, nella libreria ci sono alcuni metodi che ci permettono di trovare i vertici adiacenti, che sono chiaramente più facili. Eh, e rispetto ai metodi che ci permettono di ragionare sulla raggiungibilità di un vertice da un, da un, da, da un altro vertice del grafo stesso. Mm? Vabbè, qui In questo caso fa vedere che c'è un cammino di lunghezza 2, Ecco, dal punto di vista puramente aritmetico la lunghezza del cammino è definita come numero di archi che attraverso e quindi mi aspetto che un cammino di lunghezza 2 contenga tre vertici. No, il numero di vertici che sono coinvolti in un cammino è sempre uguale al numero di archi più 1 no? eh, quindi facciamo attenzione la, la, la, se solito, per evitare i soliti errori più o meno 1 la lunghezza è il numero di archi quindi se io ho 7 vertici eh, identificano un cammino di lunghezza 6 mm? eh, poi ci sono dei cammini particolari che sono cammini non più semplici ma chiusi cammini semplici, tutti i vertici sono diversi tra di loro e quindi non passo mai due volte allo stesso vertice, ma c'è un caso particolare in cui non passo da più volte allo stesso vertice, ma magari ritorno al vertice di partenza. Allora, in questo caso un cammino chiuso si chiama ciclo. No? Quindi ad esempio il cammino 1, 2, 5 1, vediamo subito che non è un cammino semplice perché il numero 1 compare due volte, ma eh, è l'unico caso in cui un vertice compare due volte, cioè come primo e ultimo elemento. E In questo caso costituisce un ciclo chiuso che tra l'altro potremmo descrivere in altri modi, potremmo dire 2, 5, 1, 2, se è un ciclo chiuso posso partire da qualunque punto e poi tornare al punto di partenza. Allora ci sono dei grafi nei quali esistono, è possibile trovare dei cicli, grafi invece in cui non è possibile trovare dei cicli, ci sono i grafi cosiddetti ciclici oppure grafi di tipo aciclico, no? in cui non esiste eh, nessun ciclo. Per dirne uno, un, grafo, un tipico grafico aciclico, quindi che non permette di costruire dei cicli, è il grafo genealogico. Grafo padre-figlio, madre-figlio, figli, matrimoni, eccetera eccetera, non è, il grafo va in una direzione sola, no? dai, dai predecessori verso i successori, e non è, tanto, non è possibile no? che tu possa essere il bisnonno di te stesso, o cose di questo genere, tranne nei film di fantascienza, sui viaggi del tempo. Ma quindi ci sono alcuni tipi di problemi in cui no, la rappresentazione è eh, assolutamente aciclica l'altro grafo molto sparso ma aciclico è il grafo delle precedenze degli esami no? voi sapete che in alcuni casi non puoi mettere un esame se non hai messo un altro in precedenza è chiaro che se ci fosse un ciclo in questo grafo diventerebbe impossibile no? definire un piano di studi perché dovresti mettere A prima di B ma B prima di C e C prima di A e allora come fai a metterlo no? quindi ci sono dei casi diciamo così, in cui questi grafi rappresentano delle, spesso delle condizioni di ordinamento o di precedenza o di sequenza temporale dove è normale che non ci debbano essere dei cicli. Ci sono degli altri casi in cui i grafi rappresentano delle informazioni più topologiche, no? strade, connessioni, eh, connessioni diciamo così, geografiche, connessioni di rete, no? o connessioni tra uffici o, o diciamo così, settore di un'azienda in cui invece è normale che ci debbano essere dei cicli, perché deve essere possibile diciamo, raggiungere qualunque punto da qualche, qualunque altro punto. Ehm, quando un eh, grafo ci permette di raggiungere, e questo è un concetto che non è direttamente quello ciclico, ma è collegato, lo vediamo tra un attimo, eh, come, eh, quando da un qualunque vertice è possibile raggiungere un qualunque altro vertice, attraverso un ciclo, attraverso un cammino aperto, diciamo che il grafo è connesso, cioè un grafo stradale normalmente è connesso, nel senso che se io sono a Torino e voglio andare a, a Bari, una strada la trovo, no? eh, dove si andrà a Palermo già non più, perché in realtà ci sono delle isole e sto, sto pensando solo al grafo stradale, eh, invece non è connesso, no? nel senso che non è possibile per ogni coppia di vertici trovare un cammino che li colleghi un grafo che non sia connesso di fatto è un grafo che ha fatto da, da tante come si dice componenti connesse quindi è possibile partizionarlo in tanti sottografi che tra di loro sono connessi ma non, non sono collegati eh, diciamo, reciprocamente è facile immaginarselo appunto come una nazione, il grafo stradale di quella nazione che contenga delle isole ciascuna di queste isole avrà un grafo stradale avrà delle sue città, delle sue strade ma nessuna di queste è direttamente collegata se non si fanno i ponti eh, con, con le altre isole mm? eh, quindi ad esempio questo, questo grafo che avevamo già usato più volte come esempio in realtà possiamo dire che è un grafo non connesso ma è composto da tre componenti connesse e la componente connessa ci dà il, una componente connessa ci fa capire che è possibile spostarci attraverso un opportuno cammino tra qualunque coppia di vertici all'interno di quella componente mentre invece non è possibile spostarsi tra una componente è una componente diversa, mm? anche qua il significato che diamo a queste definizioni astratte dipende poi dal, dall'applicazione, come vi dicevo più tardi lavoreremo sul grafo delle ferrovie e ci si aspetta che sia connesso perché non mi serve niente avere una stazione che non è raggiungibile da altre stazioni, mm? poi provate, provate ad andare all'aeroporto in treno mi dite se poi in realtà da noi sono connessi, no? oppure no. Um, Salto questa definizione di grafo strettamente connesso, perché è abbastanza cervellotica, eh, e perché sul, sul caso di Archie, nel caso di archi orientati le cose si fanno complicate. L'estremo massimo di connettività sono eventualmente un grafo in cui tutti siano collegati con tutti. Quindi immaginate di non, avere, di, non dover, di non essere legati alle strade per potervi spostare, ma avere, come abbiamo tutti in cortile, un elicottero che vi permette di andare in linea d'aria da qualunque punto a qualunque altro punto. Quindi in questo caso tutti i cammini sono di lunghezza 1. Tutti i cammini semplici sono, possono essere cammini di lunghezza 1 perché possono andare da un punto a un altro direttamente. Allora, un grafo di questo genere sembra quasi inutile, no? Perché quando hai tutti... Tutti gli archi tra tutti i vertici in realtà non stai dando informazione, sono tutti collegati con tutti, che cosa mi stai dicendo? No, L'informazione ce l'hai quando hai solo alcuni vertici e altri no, che ti dicono no, le caratteristiche del sistema. Quindi normalmente un grafo completo di questo genere cioè, eh, è utile solo se è etichettato, cioè solo se quegli archi lì hanno magari un peso diverso, un costo diverso. Quindi posso fare tutti i collegamenti ma alcuni costano più, altri di meno e allora devo trovare quelli che sono... Ehm, diciamo così migliori oppure gli arc, i vertici stessi hanno un loro peso, un loro costo o delle relazioni di compatibilità o incompatibilità che devo sfruttare no? se io devo formare dei gruppi di lavoro all'interno di un'azienda ipoteticamente chiunque lavorare può lavorare con chiunque altro però magari ho bisogno di creare dei gruppi di lavoro in cui che insomma, il numero di persone sia bilanciato il genere sia bilanciato, l'esperienza sia bilanciata e allora ho delle informazioni associate ai, ai vertici che mi obbligano magari a costruire dei sottografi, dei sottoinsiemi di vertici, eh, con certe caratteristiche che poi dovrò riuscire a scoprire, quindi il grafo mi può eh, diciamo, ut essere utile per sviluppare un algoritmo che, per, per contenere le informazioni sulla base delle quali il mio algoritmo diciamo così, di mapping potrà lavorare. Mm? Ehm, ma prima di vedere le applicazioni appunto, eh, è facile contare quanti archi deve avere un grafo completo, che a seconda che sia orientato o non orientato, chiaramente è la metà oppure il doppio, no? di tutte le coppie possibili di archi. Qui parliamo di grafi senza oppure con dei self loop orientati o non orientati. Quindi questa formuletta qua ci dice il massimo numero di archi, eccetto un multigrafo in cui posso avere infiniti archi volendo, perché posso avere tanti archi tra ogni coppia di vertici ma nei grafi semplici questi sono i numeri massimi di archi che possiamo ottenere allora questo mi dà che cosa? la possibilità di definire un concetto di densità la densità di un grafo cos'è? non è altro che il numero di archi che c'è effettivamente nel grafo quindi la cardinalità dell'insieme E del grafo, dell'insieme degli archi rispetto al numero di archi massimo che potrebbe esistere quindi se un grafo ha tutti gli archi che potrebbe avere, o quasi, avrà una densità molto alta, molto vicina a uno. Se un grafo invece ha una percentuale molto bassa degli archi che potenzialmente potrebbero esistere, ha una densità molto bassa. Ovviamente la densità di un grafo in qualche modo è collegata in media col grado dei vertici che lo contengono. Pensiamo al grafo stradale dell'Italia o intorno a Torino. No? Abbiamo città e ci sono dei collegamenti da queste città, ma ogni città sarà collegata, non so, con qualche decina di città confinanti massimo, ma le città sono migliaia invece in tutta Italia. Quindi con migliaia di città potremmo avere mille per mille, un milione, anzi mezzo milione, se non contiamo l'orientamento, di archi possibili. Ma in realtà quanti archi avremo? Beh, avremo mille città moltiplicato, abbiamo detto dieci vicine ciascuno, e quindi ne avremo diecimila proprio i conti banali, quindi 10.000 su 500.000 vuol dire che abbiamo una densità del, cos'è, 2%, 20%, molto, molto bassa in un certo senso. No? Allora ci serve questa densità perché in realtà sarà un parametro che ci permetterà facilmente di scegliere il tipo di rappresentazione alcune volte o il tipo di algoritmo da utilizzare alcune altre. No? Eh, perché ci dice essenzialmente quanti archi ci sono e ci conviene lavorare più sui vertici o lavorare più sugli archi, lo vedremo quando diciamo, costruiamo i grafi, ci sarà un trade off da fare tra vari metodi no, di lavoro, che dipende essenzialmente da questa densità. Mm. Eh. Ecco poi come sottocaso possibile di un grafo esiste un, uh, un tipo di grafo che si chiama albero, che è definito in modo strano, no? cioè non ci aspettiamo, noi normalmente mi aspetterei di vedere la definizione di un albero dicendo che un albero è qualcosa che ha una radice, e poi ha degli archi orientati e poi delle foglie dei nodi terminali. No? Certo è così no? la struttura dati, l'albero delle classi, l'albero delle chiamate delle funzioni, no? l'albero genealogico, l'organigramma, sono strutture che sono fortemente orientate nella nostra mente, in realtà matematicamente quando io definisco un albero dico semplicemente che un, un albero è un grafo non orientato, non orientato, diciamo come non orientato, sì, non orientato c'è scritto, aciclico connesso, cioè la parola forte qua è aciclico, chiamiamo albero un grafo senza cicli, sono quasi sinonimi, in realtà poi c'è in più, undirected e connected è connesso perché voglio avere un pezzo unico se invece avessi più pezzi separati sarebbe un grafo che è fatto di tanti alberi diversi qualcuno lo chiama foresta ma vabbè. allora è, è chiaro che un grafo eh, pensiamo un organigramma aziendale pensiamo all'albero genealogico pensiamo alle precedenze degli esami abbiamo detto prima di sicuro non devono contenere dei cicli quindi il fatto che sia aciclico mi, mi torna eh? la cosa strana è che si ha una condizione sufficiente di essere aciclico e stranamente non è orientato quindi questo ad esempio è un albero dove noi, un, quindi è un, è un grafo che ho disegnato aciclico dove non, non, non, non è evidente in questo momento una nozione di ordine chi è la radice, il punto di partenza no, di questo grafo, ecco in realtà matematicamente non serve per definire un albero avere un punto di partenza ma lo possiamo sempre aggiungere ad esempio questo attenzione non, eh, abbiamo detto è un grafo aciclico connesso quindi un albero è qualcosa a cui se tolgo un arco diventa non più connesso provate a togliere un qualunque arco e vi salta fuori un grafo non connesso provate invece ad aggiungere un qui lo chiama foresta, quindi ho tolto addirittura due di archi. Se invece provate ad aggiungere un qualunque arco, vi salta fuori un ciclo. No? Quindi un albero è una struttura dati a confine al confine tra i grafi connessi e i grafi ciclici. Cioè ha il numero minimo di archi per essere connesso, ma non di più, al numero se vogliamo massimo di archi, che, che lo rende ancora non ciclico. È un elemento di confine. Se aggiungo un arco qualsiasi, create un ciclo. Se tolgo un arco qualsiasi, rompete il grafo. Quindi ha delle caratteristiche particolari proprio perché si trova in questa terra di confine. E grazie alle sue caratteristiche è possibile scegliere a piacere un qualunque vertice, che chiameremo radice, e definire un orientamento all del, univoco all'interno dell'albero partendo dalla radice. La, dato un albero definito in questo modo come grafo aciclico non orientato e connesso, questi tre attributi, ehm, è possibile definire un qualunque nodo radice. Poi molte, molte volte invece nei problemi pratici noi sappiamo già qual è il nodo radice, non è che lo definiamo arbitrariamente. Ma eh, matematicamente definire una radice identifica eh, una direzione nel resto dell'arco, quindi eh, il grafo, il grafo non, continua a non essere orientato ma ha una sua direzione di attraversamento naturale, che è quella dalla radice verso le foglie o dai padri verso i figli. Eh, qui vedremo, anche nei nomi dei metodi, che si mescolano un po' la terminologia botanica, radice, foglie, rami, con la terminologia genealogica, padri, figli, fratelli, eh? mescoliamo un po' tutto, ma per darci l'idea essenzialmente dello spostamento all'interno di questi grafi. Quindi, ad esempio, noi, questo è lo stesso albero di prima, ho deciso che questo nodo qua in alto fosse la radice. Allora questo mi induce, gli archi rimangono orientati, però se voglio andare dalla radice a un qualunque altro elemento, ho un cammino solo possibile. E, eh, e quel cammino mi chiede di attraversare gli archi in quel, mo in quel modo. Tra l'altro, ricordiamoci cosa abbiamo appena detto, eh, se io togliessi un arco diventerebbe un grafo non connesso, ma ce l'ho quell'arco, quindi il grafo è connesso. Connesso vuol dire che da qualunque vertice raggiungo qualunque altro vertice. conseguenza, in un grafo in cui ho identificato una radice, tutti i vertici sono raggiungibili a partire dalla radice. Questo è semplicemente la conseguenza del fatto che è connesso. Quindi identifico una radice, da quella radice posso raggiungere qualunque altro vertice nel grafo. Ma in più il grafo è no, non è ciclico. Il fatto di non essere ciclico implica che io ogni altro vertice lo posso raggiungere esattamente in un modo. Non ci sono due strade possibili per arrivare allo stesso elemento. Se ci fossero due strade possibili avrei creato un ciclo ma in un albero non ci sono cicli. Quindi un albero è fantastico per spostarcisi perché io da un vertice che chiamo radice posso raggiungere qualunque altro vertice e ci posso raggiungere in un modo solo, algoritmicamente è il massimo. Quindi noi quando ci sposteremo sui grafi la prima cosa che faremo è dato un grafo qualunque ciclico, tipicamente, andremo a trovare a quale può essere un, un albero che ci permette di spostarci. L'algoritmo si chiama visita del grafo, alla fine quello che fa è costruire un albero estraendo un sottoinsieme dei vertici del grafo e poi quell'albero lì ti permette di spostarti molto agevolmente perché no, cioè, ci sono, i cammini ci sono tutti e sono univoci univo, ci sono i cammini, una volta definita una radice, perché se io sposto la radice, cosa che posso fare? Quindi decido di partire da un punto diverso, l'albero è sempre lo stesso, ma l'orientamento indotto degli archi cambia, in particolare cambia l'orientamento di questi due archi in mezzo, se andiamo a confrontarli. Ehi, cosa ho fatto qua? Sei buono. Beh, mi vuole male stamattina. Cambia l'orientamento di questi due archi, questo e questo, mentre gli altri rimangono uguali allo spostarsi della radice. Il fatto che gli altri rimangono uguali eh, non è un caso, eh, deriva da una proprietà del fatto che una volta che sono arrivato in questo vertice il modo per raggiungere gli altri è indipendente dal motivo per cui sono arrivato a questo vertice, quindi che fosse la radice oppure che fosse un punto di passaggio, da qui in avanti i cammini, visto che sono univoci, abbiamo detto prima, devono essere gli stessi. Quindi queste proprietà strane le, le, le, le sfrutteremo no? quando poi dovremo attraversare gli archi e trovare i cammini migliori, perché finché lo vediamo disegnato sulla lavagna è facile immaginare un cammino ma poi quando abbiamo struttura dati dove abbiamo magari centinaia o migliaia di vertici eh, dobbiamo ragionarci dal punto di vista algoritmico. Um, L'ultima variante di grafi che volevo citarvi, avevamo detto che inizialmente già che era possibile pensare a dei grafi etichettati no? in cui associavamo un valore a ciascun vertice o a ciascun arco. Ecco, un caso particolare di grafi etichettati erano i grafi colorati, dove questi valori erano delle categorie, delle classi predefinite. Un altro caso particolare è, invece, sono i cosiddetti grafi pesati, dove questo, età, questo valore, questa etichetta, in realtà è un numero reale. Numero che di solito viene associato a un costo o un vantaggio, diciamo così, o un, un costo o un beneficio dell'utilizzare barra attraversare un determinato arco. Quindi per andare da A a F mi costa 0,9 di cosa? Di tempo, di benzina, di non lo so, no? di dipende dal problema. Quindi i grafi pesati sono grafi in cui non solo c'è l'informazione diciamo, topologica di quali sono le operazioni permesse, ma c'è anche associato, di solito si parla di costo, potrebbe essere, se, pensiamo, se poi cambiamo segno, pensiamo invece al vantaggio, eh, del fare un'operazione piuttosto che farne un'altra. E quindi è una categoria particolare di grafi etichettati e quelli grafi pesati, quando parliamo di pesato stiamo dicendo l'etichetta è un numero reale, spesso positivo. Ok, questo, diciamo così, come carrellata veloce di, di cose che in realtà già sapevamo. Eh, o sapevate. Sì, bimmi. Scusa? Eh, posso avere più di un'etichetta sullo stesso eh, vertice sullo stesso arco chiaramente con significati diversi nel senso che parlando in, in Java io potrei dire beh, su, una, su un arco io rappresento sia il peso che magari il, che ne so, il proprietario oppure la nazione o quello che sia in Java vorrà dire che ci metteremo un oggetto che ha varie properties e poi magari alcuni algoritmi sfrutteranno alcune proprietà e altri sfrutteranno altre quando parlo di etichetta parlo in generale di qualunque valore poi ci sono dei casi particolari, in cui questa etichetta si riduce, come molto spesso succede, sugli archi si riduce un numero. Mentre sui vertici spesso abbiamo informazioni associate più, più, più ricche. No? Ok, eh, tutto questo in Java come si traduce? Eh, noi potremmo dire, guarda il grafo mi ha detto che si rappresentano due insiemi, uno dei vertici e uno degli archi e quindi cominciamo a costruire questi insiemi. In realtà... Questo qua l'ha già fatto qualcuno, eh? qualcuno che ha già creato una libreria che si chiama JGraphT, ce ne sono due o tre di librerie famose in Java che fanno questo lavoro. Eh, noi usiamo questa libreria JGraph che è abbastanza pulita, no? ben, ben eh, diciamo così, facile da utilizzare una volta che si entra nella logica, che implementa già per noi questa struttura dati fatta di due insiemi, l'insieme di vertici e l'insieme degli archi, e lo vedremo proprio, nel senso che ehm, ci accorgeremo che sono degli insiemi perché ci richiederà di usare eh, che ne so, un, un, un, un hash code sugli elementi che devono essere messi all'interno di un set, quindi per determinare in modo univoco. Quindi sotto, diciamo così, dentro la libreria lui utilizza insiemi e mappe. Eh, noi non ce ne accorgiamo direttamente perché appunto usiamo dei metodi più di alto livello che ci vengono forniti direttamente dalla libreria e eh, grazie al meccanismo di Java dei generics è possibile etichettare molto facilmente i vertici in parte anche gli archi ma soprattutto i vertici quindi il vertice di un grafo sarà un oggetto qualunque che io specifico con, diciamo, specificando un generic nella definizione del grafo stesso quindi è molto facile definire il tipo di vertice e il tipo di arco. Matematicamente è un concetto che non ha senso perché ho degli insieme, mi ha detto un vertice è no, una qualunque cosa che posso mettere in un insieme. Ecco, in Java è un, è un tipo di oggetto che scelgo io e quindi potrò creare un Così come posso creare una lista di città, io potrò creare un grafo i cui vertici sono città. E quindi rispetto a tante altre librerie che lavorano puramente sul livello matematico, quindi numerico, eh, ci permettono già di lavorare con degli oggetti nel nostro archetipo Maven è già caricata l'ultima versione di JGraphT, che ha il numero di versione 151 attenzione che si chiama JGraphT con la T finale e da non confondere con JGraph che è un'altra libreria che non c'entra nulla che serve per disegnare dei chart, dei grafici a torta, a barre, eccetera eccetera no? quindi <ride> Non confondiamole quando andiamo a cercare la documentazione, è sempre JGraphT. Noi la, pens stiamo pensando alla libreria che ci permette di trattare l'oggetto matematico. Qui ci sono i link fondamentali, essenzialmente sul sito web, GJGraphT. Questo è tutto, volendo andare a vedere sorgente, in alcuni casi è anche curioso andare a vedere come hanno implementato alcuni algoritmi. Il codice è scritto bene, e documentato bene, quindi se siete curiosi potete andare a vedere, è tutto su GitHub il codice ma soprattutto abbiamo sia un piccolo tutorial questa qua che è chiamata user guide eh, sia ovviamente la documentazione delle classi no? che, andremo che andremo a consultare quindi fatemi almeno aprire questa qua e questa qua che andremo sicuramente a vedere oltre al sito principale che di fatto è solamente una pagina che dice che è bello quello che abbiamo ma ci dà i link che sono anche qua no? del Java doc e del wiki che contiene diciamo, la guida utente al suo interno. Um, quindi questi sono i link di partenza. Come è organizzata questa libreria? Allora serve per rappresentare in termini di strutture date dei grafi e, e il motivo fondamentale implementa già centinaia di algoritmi per lavorare sui grafi stessi. Quindi quando voi avete studiato l'algoritmo di calcolo dei cammini minimi, ad esempio, secondo l'algoritmo di Dijkstra, state pur certi che qua dentro c'è l'implementazione già di quell'algoritmo, quindi non dobbiamo implementarcelo noi. Se rappresentiamo il grafo secondo questa libreria, troviamo già tutti gli algoritmi, tutti, sì, quasi tutti gli algoritmi implementati. Ovviamente dobbiamo capire a cosa servono, quali sono le loro condizioni, ma poi la parte di implementazione, diciamo così, è lasciata alla libreria stessa. Quindi questa libreria è abbastanza diciamo così, articolata, non dico complicata, c'è un package principale che si chiama org.jgraph.t che comprende le classi principali tra cui una interfaccia da cui discende tutto che si chiama graph, graph è un interface, e una classe che si chiama graphs con la S, ne vediamo tra un attimo. Poi abbiamo eh, un sottopackage che si chiama graph che contiene le varie le classi corrispondenti a tutte le varianti di grafo possibile, cioè grafo semplice, grafo pesato, grafo orientato, non orientato, multigrafo eccetera eccetera, perché abbiamo detto prima quando parliamo di grafo possono essere tutte queste varianti, allora loro cosa hanno detto? Definiamo un'interfaccia astratta che si chiama grafo e tutta una serie di classi concrete che implementano le varie sfumature dei grafi, Poiché queste implementano tutte l'interfaccia graphs, si usano tutte nello stesso modo. Quindi i metodi saranno esattamente gli stessi. Chiaro che alcune cose che posso fare su un tipo di grafo non le posso fare su un altro tipo di grafo. Se io cercassi di aggiungere un secondo arco a un grafo che non è un multigrafo, tra due vertici tra i quali esiste già un arco, in un caso, nel caso di un multigrafo me lo aggiunge, nel caso di un grafo semplice mi dà errore. Ma il metodo è lo stesso, no? il metodo da chiamare lo stesso. E poi c'è un sottopackage ALG che contiene invece no, tanti algoritmi possibili già implementati, tra l'altro ALG è un package che contiene al suo interno tanti altri package, ciascuno dei quali contiene alcune classi che implementano varie varianti degli algoritmi di quella categoria lì. Quindi parlavamo prima di grafo connesso o non connesso, c'è un package ALG.connectivity, che tutti i metodi per definirti se il grafo è connesso o non è connesso, quante componenti connesse ha, quali sono, se è strettamente connesso oppure semplicemente connesso, e qui c'è tutto il mondo. Eh, vuoi cercare cicli? C'è il, il package che contiene gli algoritmi per, che sono relativi alla ricerca dei cicli in un grafo. E poi ci sono cicli di vario tipo, ne parleremo forse più avanti se abbiamo tempo, perché quest'anno stiamo perdendo qualche lezione per le feste di cicli euleriani, cicli hamiltoniani, eccetera, e dentro ci sono algoritmi per fare queste cose e così via insomma cammini minimi eh, percorsi completi un tour, un percorso che tocca tutti i grafi e torna al punto di partenza partizionamento di un grafo in più, in più sottoparti indipendenti e così via quindi qui dentro ci sono le implementazioni già in java di moltissimi no, algoritmi che avete probabilmente in parte studiato a, eh, a ricerca operativa e che poi ci salteranno fuori nel, dover, nel voler affrontare i problemi pratici. Allora, questo è diciamo, l'organizzazione generale dell'Ebriria. In pratica, noi abbiamo, una, abbiamo detto, un'interfaccia che è la madre di tutti, che si chiama Graph, e un'interfaccia generica. Così come List è un'interfaccia generica, perché devo dire List di che cosa, anche Graph è un'interfaccia che ha due parametri generici, V ed E. V rappresenta la classe del vertice, quindi ogni vertice sarà un'istanza di un oggetto di tipo V, quindi potrò avere un graph integer se i vertici sono degli interi, graph string se i vertici sono presentati degli interi, graph città se i vertici sono presentati della città, fermata se i vertici sono presentati da una fermata diciamo così, ferroviaria così via, è l'oggetto che per noi rappresenta il vertice, quindi la cosa comoda è che dentro il grafo metteremo direttamente gli oggetti java. Con cui, che contengono i nostri dati, tipicamente questi oggetti li avremo magari letti da un database, no? direttamente. E poi il tipo di archi, il tipo di oggetto che contiene l'arco. Allora ci sono già due tipi di oggetti, mentre per i vertici <coughs> non c'è nessun tipo predefinito, lo definisco io, nel caso semplice, può essere, come dicevo, può essere l'oggetto integer oppure l'oggetto string, per i tipi di archi ce ne sono già due definiti, nella, dalla libreria che si chiamano default edge e default weighted edge, che sono i due tipi di archi più semplici, cioè quello normale non etichettato, può essere orientato o non orientato, ma non è solo informazione associata, il default edge, oppure il default weighted edge, nel caso in cui il grafo sia pesato. Quindi abbiamo un'etichetta che è semplicemente un numero reale, un double. Se vogliamo degli archi che contengano informazione più ricca, non c'è problema, ci dobbiamo creare una sottoclasse di default edge o di default weighted edge, seconda che lo vogliamo pesato oppure no, e poi creiamo un grafo con una di queste sottoclassi. Non avremo quasi mai in questo corso, negli esempi che faremo, non avremo quasi mai la necessità di farlo. Però non è, non è che sia particolarmente più difficile. L'importante è usare una sottoclasse di questi, in modo da, perché la libreria ovviamente si aspetta di avere dei metodi compatibili con quelli implementati in queste due classi. Um, vincoli che tipo di oggetti posso usare come tipo ver di vertice o tipo di arco e beh, eh, il tipo di vertice deve andare a finire in un, in un insieme no? all'interno jGraphT usa un hash set per memorizzare i vertici e quindi deve essere un tipo di oggetto che possa finire in un set quindi di fatto deve definire hash code equals in modo coerente altrimenti eh, Vabbè, Altrimenti non te lo lascia proprio creare il grafo eh, perché, tutte le volte che, quando fa un add un'aggiunta di un elemento, va a cercare se quell'elemento esiste già oppure no nell'insieme. Essendo un insieme, non possiamo avere vertici duplicati, quindi due vertici che siano uguali l'uno all'altro. Quindi dobbiamo semplicemente ricordarci che l'oggetto che usiamo come vertice abbia la definizione corretta di escode equal ma se noi gli oggetti, diciamo, di fatto li abbiamo letti dal database, e stiamo applicando le regole no, di costruzione degli oggetti secondo l'ORM che abbiamo visto le settimane scorse, cioè abbiamo già questa, eh, questo requisito soddisfatto. Um, ok, a livello di metodi, come dicevo, eh, tutti i tipi di grafi, che voi vediamo tra un attimo quali sono, discendono dall'interfaccia graph, e hanno tutti questi metodi. Questi sono i metodi ehm, di base per gestire la struttura dati grafo. Poi invece ci sono i metodi più intelligenti che sono dentro il package algoritmi, che invece fanno insomma, le cose più su larga scala, che no? analizzano, ricercano sul grafo. Questi sono essenzialmente per gestire il grafo stesso. Ad esempio, eh, ovviamente questo grafo ha una doppia collection, no? un insieme di vertici e un insieme di archi. Per cui ci immaginiamo che ci sia un metodo addvertex per, per, per aggiungere un nuovo vertice al grafo. Così come c'è il metodo add su una lista, ci sono due tipi di add diversi, aggiungi un vertice oppure aggiungi un arco. Per aggiungere un, arco, un vertice basta passargli un oggetto di tipo vertice, per aggiungere un arco ovviamente gli dovrò passare un vertice di partenza e il vertice d'arrivo. Poi ovviamente questo arco viene interpretato in modo diverso a seconda che il grafo sia orientato oppure non orientato. Quindi viene poi salvato tenendo conto dell'ordine che ho scelto, partenza arrivo, oppure no. Nel caso di un grafo pesato ho un metodo per impostare il peso di un arco che ho creato. Quindi creo un arco, add edge, e poi imposto il peso di quell'arco lì e quindi posso aggiungere vertici, aggiungere archi a una collection che inizialmente è vuota qui si vede che devo prima aggiungere i vertici poi aggiungere gli archi perché non posso aggiungere un arco se non ho il vertice di partenza e il vertice d'arrivo quindi giustamente prima devo avere i vertici e poi li collego aggiungendo degli archi una volta che li ho aggiunti posso interrogare il grafo facendomi dare un insieme di vertici, vertex set vedete che qua salta fuori proprio il set dei vertici che ci ho messo dentro, quindi non è una sorpresa, so già cosa c'è, oppure degli archi che ci ho messo dentro, edge set. Ho dei metodi contains, cioè un po' sembra quasi di, di avere due liste parallele, due collection parallele, no? ho il metodo add, ho il metodo per dare valori, per cercare se un elemento è contenuto, questi sono dei contains che lavorano su dei set, quindi hanno tempo di esecuzione istantanea, non c'è nessun metodo qua che faccia la scansione di tutti i vertici, contiene un vertice, contiene un arco... Tra un vertice di partenza e un vertice di arrivo sì o no. Uh, get Edge mi trova l'arco tra due vertici. Quindi dati due vertici mi trova l'arco. Oppure dato un arco mi trova il vertice di partenza e il vertice d'arrivo. Get edge source, get edge target. Oppure dato un arco mi trova il peso, get edge E quindi fin qua abbiamo parlato di vertici e di archi. Poi cominciamo a parlare di connessioni. No? Come si collegano questi vertici e questi archi? Beh, La cosa di base ce l'abbiamo perché sappiamo che dato un dati due vertici c'è un oggetto arco che può collegarli o no? Perché magari non sono collegati quei due vertici. Oppure dato un arco ci sono dei vertici di partenza e di arrivo. Ma in modo più semplice posso chiedere quali sono, dato un vertice, tutti gli archi che entrano in quel vertice in coming edges, O tutti i vertici, l'insieme degli archi, non dei vertici, degli archi che escono da un determinato vertice, oppure edges of, che è più semplice, tutti gli archi che entrano oppure escono da un determinato vertice. Quindi attraverso questo è possibile, dato un vertice, trovare tutti gli archi che sono entranti, uscenti o incidenti e attraverso questi archi a loro volta trovare il vertice che è stato dall'altra parte e quindi cominciare a spostarsi da vertice a vertice, creando dei cammini. Questi chiaramente sono i metodi di base per potersi spostare. Poi ci sono dei metodi più furbi che ci permettono di fare già questi spostamenti che ci servono. Qui ci sono i metodi uh, in degree, out degree e degree of che interrogano un nodo chiedendogli quanti archi ha, l'ingresso, e in l'uscita e il grado totale che sono quelli che abbiamo definito prima. Ci sono i metodi remove che non andiamo a guardare perché cancellare è sempre brutto e, e, e non ne avremo quasi mai bisogno. No? Quindi, alla fine c'è questa manciata di metodi che sono appunto figli del fatto che eh, un grafo non è altro che due set e questi set sono in qualche modo collegati. Da un vertice posso passare all'arco incidente da un arco posso passare al vertice su cui incide. Questo vale per tutti i tipi di grafi e tutti i tipi di grafi sono in realtà tutte queste classi qua. Quindi l'interfaccia graphs ha, se, se non conto male, 16 classi diverse che implementano questa interfaccia implementano le varie varianti dei grafi io vi ho saltato nell'elencar di metodi quelli che lavorano sui multigrafi perché non ne avevano quasi mai bisogno no? e come facciamo a orientarci in queste classi? allora io ho fatto un, c'è una tabellina sulla documentazione che ci dice guarda il tuo grafo ha gli archi orientati o non orientati? vuoi che siano permessi self loop? sì o no? Vuoi che sia un multigrafo? Sì o no? Vuoi che eh, gli archi siano pesati? Sì o no? E ovviamente ci sono quattro condizioni, per quello ci sono 16, 16 classi possibili, che sono tutte le possibili 16 combinazioni di queste quattro condizioni. Allora, io ho fatto un videogioco insomma, che ci permette facilmente di trovare la classe che ci serve. Qui ho messo in ordine, in una griglia, queste 16 classi, quindi quando abbiamo un problema, e dovremo, ah, implementiamo un grafo eh, che ne so, pesato, orientato, semplice. Qual è di queste classi che devo usare? Allora rispondo alle domande. La prima domanda che mi faccio è, il grafo che voglio è orientato o non orientato? Allora, tutte le classi di destra sono relative a grafi orientati. Tutte le classi di sinistra sono relative a grafi non orientati. Quindi io mentalmente guardo questa slide e dico, ok, il mio grafo era non orientato, quindi adesso mi concentro sulle due colonne di sinistra e non guardo più le due colonne di destra. Poi la seconda domanda che mi faccio è, pesato o non pesato? Allora io qua in questa figura ho messo al centro i grafi pesati e ai lati i grafi non pesati. Quindi io questo grafo lo volevo, se, non, se mi ricordo ciò che ho detto un minuto fa, lo volevo pesato, e quindi dovrà essere nelle due colonne centrali attenzione però io ho deciso che guardavo solo le due colonne di sinistra perché lo volevo non orientato quindi vuol dire che mi rimane il focus sulla seconda colonna non guardo più le altre e la terza domanda che mi faccio è come voglio gli archi? semplice, semplice con il self loop multiplo, ma il pseudografico non lo faremo quasi mai se è semplice vuol dire che è sulla prima riga allora prima avevo selezionato la colonna che era la seconda adesso ho selezionato la riga che era la prima e quindi vuol dire che vado a prendere un simple weighted graph quindi nella mia new nella mia istruzione new per creare l'oggetto grafo creerò un new simple weighted graph se invece le mie scelte sono diverse con questa semplice procedura atterrerò su una classe diversa che è la classe del grafo che uso tutto questo impatta solamente L'istruzione new, ovviamente, quando creo il grafo. Tutto il resto, invece, continua a usare i metodi ereditati dalla classe Graph. Quindi, cosa vuol dire creare un grafo? E poi lo, lo cominciamo a passare ad un esempio. Eh, significa decidere la classe che contiene i vertici, decidere la classe che rappresenta gli archi che nella maggior parte dei casi sarà default edge nel caso in cui il grafo sia non orientato, di, scusate, non pesato default weighted edge nel caso in cui il grafo invece sia pesato e creare un nuovo oggetto di tipo graph con gli opportuni generics che abbiamo scelto di, creando un nuovo oggetto di una classe qui ho scritto simple graph ma dipende da quello che abbiamo scelto che abbiamo trovato diciamo così, nella griglia di prima nel no? il tipo di grafo che ci serve il costruttore di graph delle varie graph delle varie classi grafo ha un parametro strano che è l'oggetto classe dell'oggetto arco arco è Supponiamo default edge, eh? questa è una classe. La classe ha un attributo, tutte le classi in Java hanno un attributo statico, fa parte della parte di Java reflection, in cui all'interno di un programma Java puoi interrogarti sugli oggetti che hai, sulle proprietà degli oggetti che hai. Questo attributo statico si chiama .class, punto class ad esempio, che fa riferimento alla rappresentazione interna della classe default edge. È tutta una roba storta perché... Quindi va specificato come parametro. Quindi io non basta solo che specifichi il nome di, della... Che so, default edge come generic, ma in più, tra parentesi nel costruttore, devo anche dirgli default edge.class. Questo perché è un po' una conseguenza del metodo con cui lavora internamente Java sugli oggetti, ma è per far funzionare il metodo add Add edge, mentre ad vertex quando creo un vertice gli passo io il vertice, V, quindi me lo sono creato io, e lo do al grafo. Il metodo add edge invece è un metodo di factory, che riceve due vertici, quindi devo averli creati io, e restituisce un arco, E, un oggetto di tipo arco. Dimmi. Ma non poteva fare get plus dal, dal generico? No. Eh, adesso ti dico. Eh, e quindi... Poiché lui mi deve generare un oggetto di tipo E, deve sapere qual è la classe di cui generare l'oggetto. Okay? Eh, in Java non c'è modo di, di, di, di estrarre da un parametro generico la classe effettiva che è stata passata. No. E. Dentro il codice di graph se io scrivessi E.class mi darebbe un errore non definito, perché quando compilo non so ancora qual è la classe di quell'oggetto e quindi devo passare è un'informazione che deve essere passata a runtime questa è una limitazione del meccanismo della, della reflection combinata con i generics quindi ci crea questa piccola, diciamo così, inconveniente o insomma, scomodità, semplicemente dobbiamo scrivere due volte il nome dell'arco per far funzionare i metodi di factory degli archi e gli archi li può solo creare il grafo, non possiamo crearli noi poi i già creati perché lui fa tutto un lavoro di collegamento tra arco e vertice, tra vertice e arco nel momento in cui lo crea, quindi è un oggetto che si decide lui. Si decide tutto, diciamo, completamente tranne per la creazione stessa che ha bisogno della classe, dell'informazione sulla classe. Eh, questo ve lo salto. E una volta che ho creato la classe grafo, eh, vabbè, ci aggiungo i vertici e aggiungo gli archi. Con i metodi ad vertex edge che abbiamo visto. E se voglio stamparlo, che ne so, basterà, il, è definito un buon tool string, che mi stampa testualmente una rappresentazione diciamo abbastanza leggibile del contenuto del grafo, non me lo disegna eh, con i colori sullo schermo, non me lo stampa in formato testuale sulla console. Allora, possiamo, Proviamo a. Noi avevamo. Adesso, qui sono degli, degli esempi troppo semplici. Prendiamo questo esempio, qua, ad esempio. No? Questo grafo qua. Se volessimo costruire con la libreria JGraphT questo grafo, come faremmo? Allora io eh, passando ad Eclipse vi avevo già preparato un Metro Paris, un progetto che si chiama Metro Paris per lavorare sulla metropolitana di Parigi, che faremo già così nella seconda ora con un esempio un pochino più complesso. Io creerei semplicemente una classe qua all'interno di questo progetto. Uh, perché ha già tutte le librerie pronte, no? quindi se vi, se vi siete già clonati in questo progetto, MetroParis, io creerei semplicemente una classe, diciamo così possiamo prova grafo, nel package principale, semplicemente per provare a lavorarci. No? Scriviamo sì, quattro istruzioni nel main per riuscire a creare questo grafo. Se no, vi create un un, potete crearvi un progetto Java nuovo, però ricordatevi che dovete avere dentro le dipendenze questa libreria JGraphT. E quindi, se lavoriamo con i progetti che abbiamo già preparato, evitiamo di dover in questo momento lavorare per creare un nuovo progetto e, e impostare dipendenze. Allora, noi vogliamo creare un grafo di questo genere. Allora, prima di tutto, dobbiamo chiederci cosa sono gli archi e cosa sono i vertici. Allora qua mi pare che gli archi non abbiano nessuna informazione associata, non hanno un peso, non hanno un'etichetta, i vertici hanno un'informazione di tipo stringa associata. Quindi cos'è V e cos'è E? V sarà stringa e E sarà default edge. Quindi per creare un grafo di questo genere dobbiamo creare un grafo un oggetto che implementa l'interfaccia graph e graph ovviamente me lo vado a importare da org.jgraph.t che abbia come vertici delle stringhe e come archi un default edge un arco semplice senza nessuna decorazione orpello anche il default edge lo devo andare a importare E quindi la prima scelta è la tipologia del vertice e la tipologia dell'arco. Vincolo che il vertice debba avere la, definito l'hash code dell'equals, ma gli oggetti predefiniti ovviamente ce l'hanno. Poi la seconda domanda che mi faccio è che tipo di grafo ho. Allora in questo caso, scusate se torno al disegno, avrò un grafo che è semplice non orientato, non pesato, semplice, non orientato, non pesato, andiamo a vedere un pochino il giochino di prima, non orientato vuol dire vado a sinistra, non pesato vuol dire prima colonna, semplice vuol dire prima riga, quindi siamo su simple graph, questa classe qua. Quindi creiamo un nuovo oggetto di tipo simple graph, graph della stessa signature, quindi anche qua lo devo importare. E i generics ovviamente devono essere uguali. E poi un costruttore deve avere un parametro che è la classe con cui costruisco gli archi, quindi in questo caso default edge.class. Poi molto spesso questi due parametri li posso lasciare sottointesi perché essendo nella stessa riga in cui ho definito la variabile che li contiene, Java è capace a capire da solo, diciamo così, quali sono questi valori? No? Quindi, molto spesso lo lasciamo vuoto. a Questo ma non vuol dire che non lo stiamo specificando, vuol dire che gli stiamo dicendo: vatti a prendere quelli della variabile che hai definito. No? C'è un minimo di, di inferenza di tipi Java che, gli che ci permette di sottintendere in alcuni casi i generics perché quelli devono essere, altrimenti, non, altrimenti questo uguale genererebbe errore, no? e quindi capisce da solo quali sono. ma per competenza, quali ho scritti? Quindi, qua ho creato un grafo vuoto. È come quando creiamo una lista vuota: new array list, ok, la lista è ripronta, contiene niente dentro, contiene zero cose dentro. A questo punto, possiamo cominciare a metterci elementi dentro. Quindi, nell'ordine dovremo mettere prima i vertici, poi gli archi. Sull'oggetto grafo c'è il metodo add vertex. Che ha come parametro un oggetto di tipo in questo caso di tipo string, advertex tra parentesi string perché così l'ho impostato. Quindi, ovviamente, l'advertex prende il tipo che abbiamo impostato. Quindi, qui parla di r, st, u, v, w, y, z. Quindi ci sarà un vertice che si chiama R, un altro che si chiama S, un altro che si chiama T. Vabbè, per ora metto questi tre. RST, tra l'altro. Vabbè, RS sono collegati, T no poi aggiungiamo gli altri, quindi qua ci saranno poi tutti gli altri vertici che aggiungiamo. E poi una volta che ho aggiunto i vertici, ho inserito i vertici e aggiungerò gli archi. Grafo, punto, add edge, in cui devo passare il riferimento a un vertice di partenza e il riferimento a un vertice di arrivo. Ad esempio, R è collegato con S, mentre T non è collegato a nessuno. E così via, poi ci saranno tutti gli altri archi. Allora, occhio che qua abbiamo un oggetto R che abbiamo inserito nel grafo, che è un oggetto di tipo stringa, e qui stiamo dicendo che vogliamo collegare un arco dall'oggetto R all'oggetto S. Ragionando in termini di oggetti, però, questo quest oggetto stringa e questo oggetto stringa sono due oggetti diversi, più in generale. No? Ovviamente, avendo lui un set, va, andrà a cercare, a collegare l'elemento del set che è equals a quello che gli ho passato qua. Quindi, qui non ho per avere esattamente l'oggetto che è finito dentro il grafo, dovrei andare a interrogare il grafo e farmi dare il vertice. Io invece non, ti passo, non, vado, non sono obbligato a farlo, basta che ti passi un qualunque oggetto che sia uguale, nel senso di equals, a uno che c'è già nel grafo. Queste sono stringhe, non ci fa grossa differenza. Però ci accorgeremo poi quando questi, da, quando questi oggetti hanno in realtà delle proprietà, che hanno dei valori, che questa piccola distinzione ci serve. Più avanti. Ecco, possiamo, proviamo a stampare il grafo. semplicemente stampando un print line, un uh, string non è grafo, è grafo, ho scritto in italiano quindi se io faccio run di questa roba qui o mi dà errore oppure funziona e se funziona mi stampa questa cosa qua Facile da leggere una volta che ci siamo abituati. Aperta tonda e chiusa tonda. È una coppia di due cose. La prima cosa è l'elenco dei vertici. La seconda cosa è l'elenco degli archi. Quindi tra questa prima coppia di parentesi quadre ci stanno i vertici. E mi ha stampato, il, è un po' come quando facciamo il print line di una lista. Mi stampa tra parentesi quadre gli elementi della lista il toString degli elementi della lista chiaramente, in questo caso i toString sono le stringhe stesse, i nomi dei tre vertici, virgola l'elenco degli archi, in questo caso c'è un arco solo che è l'arco che collega RS, questo arco è rappresentato con le parentesi graffe perché mi ricorda che è un arco non orientato, quindi è scritto come fosse un insieme con le graffe, se avessi più archi ovviamente avrei rs, virgola, parentesi graffe st, virgola, eccetera eccetera. adesso magari ne aggiungiamo altri 3 o 4 per vederlo Ok, quindi riusciamo a avere una rappresentazione del grafo nel caso in cui il grafo fosse orientato, anziché queste parentesi graffe avremmo delle parentesi tonde che ci rappresentano il fatto che gli archi sono orientati da, da a, una coppia di elementi No, quando, siamo abituati da quando facciamo le coordinate cartesiane che il primo elemento è diverso dal secondo come ordine mentre invece all'interno di un grafo non orientato quindi la differenza a livello di toString che ci dà la libreria jgraphy è, è, è diciamo, semplicemente questa quando stampo un grafo non orientato mi dà le graffe nell'elenco degli archi quando stampo un grafo orientato mi dà invece l'elenco dei vertici possiamo fare una prova al volo se io prendessi la classe analoga a simple graph ma orientata sarebbe, si chiamerebbe simple directed graph quella in alto a destra quindi non è questo grafo qua ma facciamolo come prova se anziché simple graph lo creassi un simple directed graph con le stesse informazioni quando fa la print me lo stampa Cosa c'hai? Ah, l'autocompletamento a volte fa casino. Ecco, me lo stampa, sono le stesse informazioni, ma qua vediamo delle parentesi tonde anziché delle parentesi graffe, a indicare che questo è l'arco RS che è diverso dall'arco SR eventualmente. Mentre prima come insieme diciamo, è l'arco tra R e S indistintamente. Immaginate di voler completare questo, è un esercizio facile ma noioso, perché dovremo aggiungere uno a uno tutti i, ver tutti i vertici ad esempio, magari questi vertici li abbiamo già all'interno di una collection, perché magari li abbiamo letti dal database e quindi abbiamo tanti tanti oggetti all'interno di una lista e ciascuno di questi dovremmo fare ad all'interno di un ciclo che va a scandire questa lista questo per dire che i metodi che abbiamo visto sulla classe graph sono i metodi più di base però molte operazioni in realtà sono frequenti no? di frequente necessità allora hanno chi ha creato questa libreria e possiamo ringraziarlo, che hanno definito dove è andato qui, hanno definito una classe statica che si chiama Graphs con la S, che contiene una serie di metodi di comodità, di maggior comodità. Cioè, di fatto non, non c'è nulla che non si possa già fare con i metodi che abbiamo visto sulla classe che eredita che implementa l'interfaccia Graphs, ma qua ci sono dei metodi che ci possono diciamo, semplificare la vita. Ad esempio, add all vertices. Add all vertices, allora questa è una classe statica, quindi i suoi metodi sono tutti statici, li chiamerò come graphs.nome del metodo, ed essendo un metodo statico, lui non è collegato a nessun oggetto. Cioè mentre add vertex è un metodo del grafo, la classe eventualmente, add, eh, il metodo add all vertices che è elencato qua, è un metodo statico di una classe statica. Quindi lei non sa, non è associato al mio grafo. Infatti tutti questi metodi come primo parametro hanno sempre il grafo su cui devono lavorare. Vabbè, lo passiamo come parametro anziché averlo come oggetto su cui chiamare il metodo. anziché fare una sottoclasse che era già complicato così avendo 16 classi diverse ha deciso facciamo una classe statica e ci mettiamo i metodi che servono. Mm? Add all vertices cosa fa? Dato un certo grafo che lui chiama destination gli posso passare un insieme di vertici già sotto forma di una qualunque collection. Quindi se questi vertici già li avessi in una lista basta fare graphs.adallvertices tra parentesi, grafo, virgola, nome della lista e lui dentro, oh, se andate a vedere l'implementazione di sta roba qua, cosa avrà dentro? Avrà un ciclo for che uno per uno fa il vertex, però il ciclo for se l'ha scritto lui e non dobbiamo scrivercelo noi ogni volta. Così come ci sono anche dei metodi di comodità, dato un vertice, la lista dei vertici adiacenti, neighbor list of, oppure predecessore e successore nel caso in cui eh, sia, il grafo sia orientato e ci interessa solamente andare sugli archi uscenti o sugli archi entranti e questo è più comodo rispetto ai metodi di graph che dato un vertice mi danno gli archi adiacenti e poi per ciascun arco devo trovare qual è il vertice che sta dall'altra parte se mi voglio spostare da vertice a vertice questo lavoretto qua me lo fa già questo metodo quindi eh, ci troveremo ad usare molto spesso metodi di questa classe graphs per semplificarci il lavoro no? ma soprattutto ad all vertices lo useremo sempre gli altri un e get opposite vertex anche tra, tra poco cominceremo a usarlo. Um, ok. E una volta che ho creato questo grafo, magari aggiungiamo altri, qualche altro vertice così riusciamo a farci qualcosa. V e Wx. Facciamo questa parte qua. V e X oltre a RST. x e quindi dobbiamo aggiungere gli archi corrispondenti che sono quello tra rv e svw quindi ad edge tra r e v tra S e W eh, poi abbiamo, abbiamo aggiunto anche T quindi c'è un TW, TX e WX. T, W, T, X e W, X T come era? T, X, T doppio e poi abbiamo Wx, ok quindi questo è lo stesso grafo a questo punto abbiamo sei vertici abbiamo un certo numero di archi che sono quelli che abbiamo inserito Se volessimo in un programma lavorare con questo grafo, che cosa potremmo fare? Ad esempio potremmo chiederci, immaginiamo di non averlo appena creato, no? E quindi vogliamo chiederci qua quanti vertici ci sono. E poi magari quali, facciamoci un po' di lavoro. Allora per sapere quanti vertici ci sono, come posso fare? Out.println print il numero di vertici sono la dimensione dell'insieme di vertici, quindi grafo, l'oggetto grafo aveva un, un metodo vertex set che mi restituisce l'insieme di vertici sotto forma di set semplice e quindi posso a calcolare la sua dimensione. Così come posso stampare il numero di archi interrogando la dimensione del edge set del grafo stesso. In questo caso mi dice che ho sei vertici e sei archi. E se voglio sapere quali sono i vertici e magari che grado hanno quindi quando, quali archi hanno io posso iterare ad esempio sul vertex set eh? posso iterare sul vertex set come for con un ciclo for iterando sull'oggetto di tipo vertice in questo caso una stringa chiamiamolo v come vertice grafo.vertex set quindi posso dire per ciascun arco Ad esempio, che ho il vertice, vertice, che si chiama V, che ha grado, mettiamo gli spazi perché ha grado. Allora, il grado di un vertice non lo sa il vertice stesso, l'oggetto V è solamente una stringa lo sa il grafo, a quali altri vertici è collegato, quindi sarà il grafo, punto, degree of del vertice V. Ma ah, qui sto interrogando il grafo per, dirgli, per farmi dire che il vertice R è a grado 2, il vertice S è a grado 2, il vertice T è a grado 2 e così via cioè vuol dire che R avrà due altri vertici adesso collegato. E quali sono questi altri vertici adesso collegato? Beh, lo posso anche stampare, scoprire andando a interrogare il grafo dicendo quali sono dato il vertice V gli archi che incidono su questo vertice ho il metodo getEdges quindi io potrei dire ho il metodo grafo.getEdges getAll uh, get eh, aspetta eh aspetta che non si chiama così andiamo a tornare là scusatemi si chiama um, edges of, scusate, edges of. Non me lo ricordo perché lo usiamo poco. Eh. Of, che mi dà, di, di, nel vertice V, il metodo edges of cosa mi dà? Mi dà un elenco di oggetti, un set di oggetti default edge. Quindi dato un certo vertice mi dà tutti gli archi, un insieme sotto forma di set, tutti gli archi che incidono su questo vertice qua. E quindi ad esempio potrei iterare su questi oggetti default edge arco, su questi che sono gli archi incidenti su questo specifico vertice. E potrei provare a stampare, vediamo cosa mi stampa. Ecco, mi stampa questa cosa qua strana. Vertice R a grado 2 e i due archi sono quello che va da RS e da RV. Il vertice S a grado 2 che sono l'arco RS, che ovviamente parte anche da S, e l'arco SW. Questo è ciò che fa il toString dell'oggetto arco. Adesso noi magari stampare questa cosa qua non ci piace, ci piacerebbe dire il vertice R è a grado 2 ed è collegato all'altro vertice S e al vertice V. S è collegato a R e W e così via. Quindi noi non andiamo a stampare direttamente l'oggetto arco, ma andiamo a estrarre qual è il vertice di arrivo. Il vertice di arrivo che cos'è? Beh, è il vertice che sta dall'altra parte dell'arco. Allora andiamo a vedere i metodi. C'è un metodo getEdgeSource e un getEdgeTarget che dato l'oggetto arco mi dà il punto di partenza e il punto di arrivo e quindi andiamo a interrogare eh, grafo.getEdgeTarget target rispetto all'oggetto arco, all arco. No? get edge target riceve come parametro un oggetto arco, un default edge e restituisce un vertice quindi posso stampare qualche cosa del tipo, magari mettiamoci un tab davanti così sono rientrati, abbiamo detto il vertice A grado è connesso a arrivo, vertice di arrivo. Quindi se io faccio run di questo mi dirà il vertice R è a grado 2, è connesso S e è connesso a V fantastico. Poi già, la riga sotto è un po' meno fantastica. Allora qui cosa ho fatto? Quindi, ricordiamocelo, ho ciclato sugli archi, sui edges of del vertice R e per ciascun arco ho preso il edge target, quindi il vertice destinazione dell'arco. sul secondo mi piace un po' meno perché il vertice S è a grado 2 va bene, lo sapevo e S è connesso a S no, aspetta, come a S? S è connesso a S? non lo voglio scrivere non è vero e il problema qual è? è che S è connesso a 2 quindi a due archi il primo dei due archi l'abbiamo scritto come arco RS quindi il suo source Get GetEdgeSource è R, scusate, sì R, e il suo target è S. Allora io lo stesso arco in realtà, adesso lo sto guardando, prima mi piaceva no? Perché da R mi ha trovato S, R come source mi ha trovato S come target. Adesso però sto usando S come punto di partenza, che ovviamente mi trova l'arco RS, perché il grafo è non orientato, quindi gli archi li posso usare in un modo o nell'altro. Ma poi quando vado a interrogare il singolo arco, lui che ne sa? Il suo source continua a essere R e il suo target continua a essere S. Sono io che lo sto interrogando male. Io dovrei dire, senti, ok, tu sei l'arco, giusto, però il vertice d'arrivo può essere chiamato edge target oppure edge source a seconda del lato da cui lo sto guardando quindi devo fare un po' un distinguo se per caso devo dire se il source sono io l'altro è il target altrimenti l'altro sarà il source lo scrivo a codice che è più facile se Uh, grafo che vediamo v equals di grafo punto get edge source di arco vuol dire se l'arco è rappresentato in modo che il source di quell'arco il punto di partenza di quest'arco sia proprio questo vertice v su cui sto stampando le cose allora il punto di partenza dell'arco coincide col source e quindi stamperò giustamente il target come arrivo altrimenti vuol dire che va tutto bene ma l'arco che sto rappresentando è girato al contrario e quindi vi sarà dentro l'edge target e quindi dovrò stampare il source quindi praticamente stampo al contrario devo stampare non l'edge target ma l'edge source quindi se io sono il source stampo il target se io non sono il source vuol dire che sono il target e quindi stamperò il source che è il vertice che sta dall'altra parte E così ha più senso. R a grado 2 connesso a e S a S grado 2 è connesso a R, perché in questo caso l'arco RS, ho visto che S era il target e quindi ho stampato il source che era R. Ed è connesso a W. T è connesso a X e W, V è connesso solo a R, e così via. Ecco, questo tipo di cosette di basso livello sono il motivo per cui esiste la classe graphs perché dentro la classe graphs ad esempio c'è un metodo che si chiama getOppositeVertex che fa già questo ragionamento, cioè visto che sono su un vertice e voglio quello opposto devo fare attenzione a come è girato l'arco, dentro la classe graphs c'è già questo e quindi è come se io scrivessi la stringa arrivo, chiamando questo gli passo come primo parametro il grafo come secondo parametro l'arco e come terzo parametro il vertice di partenza. Quindi questo metodo qua, get opposite inverter, fa esattamente le, queste cinque righe. Dato un grafo, dammi lo, il vertice opposto a V lungo questo arco. E quindi se stampassimo questo, stampiamolo con un asterisco così vediamo che, che arriva dall'altro metodo, ovviamente stampa la stessa cosa, ma è più comodo. No? Per quello che prima non mi ricordavo come si chiamava il metodo e simili perché eh, spesso uno poi si impara i metodi della classe graphs, quindi anziché scrivere tutto questo codice qua, no, questo è giusto, eh, anziché scrivere queste sei righe, di fatto ci ricordiamo che esiste questo metodo get vertex che in qualche modo ci facilita un po' rispetto all'implementazione di basso livello del grafo che a volte ci crea... Tra l'altro questa stranezza qua salta fuori solo se abbiamo un grafo non orientato perché se avessimo un grafo non orientato non dobbiamo fare questo gioco qua perché l'arco ha un certo, ver un certo verso e non possiamo percorrere al contrario no? mentre opposite vertex so già, funziona già in entrambi i casi Ok? sono diciamo, così piccole così, metodi di scrittura che diciamo, impareremo usando la classe no, per riuscire a spostarci, navigare insomma All'interno del grafo, eh, addirittura posso fare un passo oltre e poi mi fermo sempre nella classe graphs. Se voglio dire, dato un vertice, quali sono i suoi vicini? Addirittura ho enab eh, enable list of, che mi dà già una lista dei vicini. Quindi posso anche addirittura evitarmi tutto questo ciclo qua. No? E mi posso stampare, calcolare, farmi calcolare direttamente la lista dei vertici vicini, sempre da graphs, neighbor list of, del grafo dal vertice V, e quindi avrò. vicini sono e mi stampo la lista. Qui mi manca un import di list chiaramente. E con una istruzione solo in fondo cos'hai che non ti piace? Punto e virgola. No? Da R i vicini sono S e V già come lista. Quindi questo metodo qua, neighbor list of, oppure outgoing, um, gli altri ci sono, questo neighbor list va bene sui grafi non orientati, se no ci sono la lista dei predecessori, cioè degli archi entranti o dei successori, cioè degli archi uscenti, dipende da cosa voglio attraversare, mi dà già direttamente sotto forma di lista, quindi non devo neanche andarmi a enumerare gli archi e trovare il vertice opposto nell'arco quindi normalmente quando vogliamo passare spostarci nel grafo da vertice a vertice ci può bastare questo metodo che poi internamente fa questo lavoro, eh, non c'è nulla di speciale sono tutte le cose che già possiamo fare ma ci semplifica il lavoro dimmi il primo parametro di metodi di grafo è sempre il grafo sì Hanno voluto separare i, i metodi di base proprio minimi per gestire la collection rispetto ai metodi di utilità, diciamo così, che poi si sono trovati a usare loro stessi, hanno pubblicato la libreria e poi hanno detto, caspita questa cosa qua la sto scrivendo 17 volte, mi faccio un metodo di utilità da parte. Però non vado a modificare la classe grafo. Questo tra l'altro gli facilita il lavoro perché domani che dovessero implementarsi nuove classi grafo, devono solo implementare i metodi dell'interfaccia grafo e non devono implementare tutti questi altri metodi. No? Questi altri metodi richiamano a loro volta i metodi di grafo. quindi hanno minimizzato la perimetro dell'interfaccia base e semplicemente hanno fatto dei metodi in più, hanno deciso di farli come metodi statici anziché come sottoclassi, perché l'identità multipla in Java è, è vietata essenzialmente. Oppure come altre interfacce successive, qui il il grafo che doveva implementare due interfacce. Così, l'implementazione della classe grafo eh, prescinde dal metodo di utilità che in qualche modo potrebbero sempre aggiungere altri senza dover toccare le classi grafo. va bene, abbiamo toccato un po' queste cose eh, io a questo punto siamo anche in ritardo per fare intervallo eh, dopo l'intervallo giocheremo inizieremo a giocare con questo grafo qua quindi, visto che gli austriaci amici sono in vacanza a fare il ponte, noi nell'ora dopo andiamo a Parigi. Questo è il grafo della, RER, della rete ferroviaria di Parigi.